Sì, oggi farò vedere come mi trucco allora qua ci sono i trucchi perché devo tirarli fuori oh, mi sono spoccata il dito voglio oh. oh, gli yes, fuori oh. mi sono fatto male il dito non si tirano no no no no no ok? se ci vuole un po' di tempo ci vuole che tiragli fuori ok ecco adesso sì ragazzi allora quando ci rimancano due cose va bene? che l'altra ti restano la Morire. queste sono di mia sorella se li rompo E le roi no? guetta, le colore bello, ho se lo si vede tutti i lo vedete, stasera non è uscito, devo, devo andare a comprare, stasera non è perché devo andare con delle amici di mia sorella, poi perché anche perché la mia compagna fa regalo Oggi Giulio, devo andare a comprare il regalo, allora, vediamo, sì, poveri spaventoso se non avete ancora visto il video non è caduto sul dentino guardate prima questo guardate prima quello non lo so ce l'avevo qua aspetta ce l'avevo qua ragazzi vabbè quello che mi era caduto per terra è il freddo se rotto che fortuna lo faccio con il mio telefono più l'ho il telefono oh poi no aspetta questo si vede questo no. si che si vede ma poco mi chiedevo un dito non sai ragazzi se no e in allora adesso cosa possiamo fare? mia mamma è su, mi sono andato mio papà se andato vado <ride> ragazzi ho messo un attimo in pausa allora, sto vedendo delle cose io ho sprecato un pennello quindi è tutto bene è loca di tutto è un bellissimo questo colore io ho proprio ho così. poi è bello Così per I occhi I occhi li ho fatti Adesso Le unghie Che colori lo volete fare ragazzi? Io faccio tutte e due rosse le due rosse E una torna rossa Le faccio tutte e due rosse Perché sono bello non si sbagliare ti lei l'altra mano con gli altri colori ho fatti, erano fatti di quelli erano solo si vedeva tanto e con l'altra mano non lo so perché a me mi piace tanto a voi che colore mi piaccia a me è rosso, rosa Eh, si possono sentire sì, tre perché a me piacciono tre colori rosso, rosa, verde e Ma la macchina piace è verde e l'azul anche mia sorella oh mi sono sbocca perché non, non si sta so io io poi bella con la cuore mi sono Ho guardate le mie umbi una oh, manecca ultima poi devo ho passare all'altra un Oh, o Le un dei bambini i genitori no. quando allora mia mamma non se ne fa mai. Sto tremando, tremando. Non ce la faccio fare qua. Qualche... È difficilissimo fare l'altra mamma. E ci riuscite da soli. Ecco il risultato. Che non ho ancora finito. Io sto sbagliando, sbagliando. Oh, sbagliando. Ho quasi finito. Io ce l'ho fatta. Oh, basta attimo. ok ragazzi è andato un attimo fuori non so come perché il mio telefono mi fa sbagliare tipo vedete un ghetto L'altro mano, ho fa mia mamma perché non riesco a fare le mani No, no, no non cominciare Io vorrei fare più bello Devo vuoi fare questo masco, qui è mano che mi ha fatto vedere perché è un po' brutta come lo fa. Adesso ci riprovo, ultima, unica butta butto. butta a Dio, senza il sale ok siamo. Ok ragazzi, ciao, io me ne vado Non ho scherzo A vero, io devo vedere se vanno bene Questa unghia Ditemi ragazzi se vanno bene le unghie Vero che un po' Le unghie in mezzo di queste Guarda male, vabbè Ragazzi, questo è di tutto che Levo Ciao, sì, c'era Fondo, mi cade tutto allora provo la prima mano che abbiamo fatto asciutta, asciutta, asciutta, asciutta non asciutta non asciutta devo aspettare? non è il rossetto e eh, infatti che avevano detto alla fine che abbiamo fatto tutto si sì, perché? avevamo fatto tutto, avevamo detto alla fine non abbiamo messo i gettro non tanto, non mi hanno messo i metri perché ti vedo tanto qua e non li metto mai. Allora, li metto un paio. Il rossetto lo metterò questo che lo metto peppre. Tra quanto si poccava lo specchio. Rosso. Sentete, scherosa gatto, non so, che è l'altro, lo scotto rosso come le mie unghie. Carino. capito me lo chiede cani penso che ci sia tutto ciao a dopo che fate vedere che scelgo il gioco poi se mi sono dato un po' il trucco, mi sono costretti lo sto, non manco la sera, da stocco, o domani o anche altri giorni. Ciao, a dopo!